da katia e bentornati nel mio canale allora oggi vi presento i miei due protagonisti due protagonisti sono i filati della Mister Go Filati il filato mente e il mio cincilla allora vi presento prima il, il mente questo è un gomitolo da 100 grammi ed è 270 metri allora, va lavorato con il ferro l'uncinetto del 4 e mezzo, 5 e mezzo. Io il mio progetto l'ho lavorato con l'uncinetto del numero 5. Vi dico anche la composizione di questo filato. È 40% cotone egitto, 27% lana merinos, 25% poliestere, 8% microfibra. È molto morbido, morbidissimo e si lavora benissimo. E poi, per quanto riguarda il mio cincilla, questo è un gomitolo da 100 grammi ed è 100% microfibra, quindi 100 grammi in 65 metri. Va lavorato con i ferri o l'uncinetto del 9 o del 10. Io ho lavorato il mio cincilla con l'uncinetto del numero 8. Ok, quindi vi ho presentato i miei. Due protagonisti, adesso possiamo iniziare a lavorare il nostro progetto. Eccomi qua. Allora, io ho provato a fare uno schemino, scusate se il mio disegno non è bellissimo, comunque è tanto per rendere l'idea. Allora, per quanto riguarda la lavorazione, io ho lavorato due rettangoli uguali, il davanti e il dietro. Ho iniziato la mia lavorazione in verticale quindi ho, ho, prima ho deciso quanto volevo lungo il mio lavoro io ho iniziato con 90 maglie alte che corrispondono a 72 centimetri corrispondono con il mio filato il mio uncinetto del numero 5 l'uncinetto del numero 5 e con la mia mano ok quindi voi Prima decidete quanto volete lungo il vostro vestito, perché iniziamo proprio da qui la lavorazione quindi, no non iniziamo dal basso neanche dall'alto ma da qui laterale. Quindi, iniziando le maglie alte, poi andiamo a lavorare. Quindi, andiamo in larghezza, e quindi la lavorazione è anche facile perché man mano che andate avanti potete provare il vostro lavoro dovete prendere la misura poi man mano che andate avanti con questa lavorazione la misura da spalla a spalla quindi quando arrivate alla vostra misura da spalla a spalla tagliate il filo e fate un altro rettangolo uguale per quanto riguarda le maniche io ho iniziato con 50 maglie alte e sono andata avanti fino ad arrivare 20 centimetri di larghezza, qui nella parte della manica. Quando poi vado a cucire, le due parti ho lasciato qui 22 centimetri, 22 centimetri scarsi. Non sono proprio 22 centimetri. Quindi poi ho preso la mia manica, l'ho piegata in due e l'ho cucita qui intorno al, allo scalfo. Ok. Quindi eh, per fare questo lavoro è una lavorazione semplice che va bene anche per le principianti, per chi ha iniziato da poco a lavorare all'uncinetto, quindi qui non abbiamo diminuzioni, aumenti, non dobbiamo fare assolutamente niente. Il punto è altrettanto facile, è facilissimo. E, e quindi spero che ho fatto cosa gradita per tante eh, diciamo signore che mi chiedono sempre eh, dei punti semplici però um, carini quindi io spero che con questo punto con questo lavoro ho accontentato un, un po di amiche bye bye. Ora eh, prendo il filo, l'uncinetto, vi faccio un campione perché io già il mio vestito l'ho fatto, quindi vi faccio un campione con lo stesso filato e vi faccio, eh, vi faccio vedere com eh, come fare il punto. Il punto si lavora su due giri, quindi dobbiamo ripetere sempre due giri, ripeto, fino ad arrivare alla misura desiderata, quindi poi dobbiamo arrivare da spalla a spalla. Allora, per il mio davanti e il dietro io ho avviato 90 maglie alte quindi non inizio la mia lavorazione con lo, ehm, con le catenelle ma inizio con le maglie alte ora io ho scelto di iniziare con 90 maglie alte e quindi dato che noi la, iniziamo dalla lunghezza il mio vestito o maxi maglia come la vogliamo chiamare misura 90 centimetri quindi voi decidete quanto volete lunga la vostra maglia il vostro vestito maxi maglia ok quindi eh, la mia non è molto non è lunga perché mi piace indossarla anche con dei leggings. quindi ho scelto di farla abbastanza corta allora, inizio con le maglie alte. Inizio con 3 catenelle. 1, 2, 3. Filo sull'uncinetto, vado nella prima catenella, inserisco l'uncinetto, prendo il filo ed esco. Prendo, cioè esco solo da un punto così adesso esco da due ed esco da due quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta e poi ho lavorato la seconda giro leggermente il lavoro in questa maniera prendo il filo e vado qui dove ho appena lavorato la maglia alta si è formata come una catenella quindi entro nelle due costine in questa maniera prendo il filo ed esco adesso esco da uno esco da due ed esco da due e ripeto filo sull'uncinetto giro leggermente il lavoro quindi qui dove ho fatto la maglia alta vado nelle due costine quindi prendo solo le due costine in questa maniera prendo il filo tiro leggermente su così esco da uno esco da due ed esco da due e qui abbiamo le maglie alte e continuo filo sull'uncinetto vado qui alla base della maglia alta vado nelle due costine prendo il filo ed esco adesso esco da 1 esco da 2 ed esco da 2 e ripeto vado qui alla base dove ho appena lavorato la maglia alta quindi entro nelle due costine prendo il filo esco esco da uno esco da 2 ed esco da 2 allora io inizio il mio lavoro in questa maniera in modo che la lavorazione risulti morbida con le catenelle invece iniziando con le catenelle la lavorazione risulta tesa quindi in questa maniera io lo trovo molto comodo ok quindi arrivate alla misura alla lunghezza che desiderate e poi Iniziamo con il primo giro, allora. Questo è un, una lavorazione che si lavora su due giri, quindi è una lavorazione molto facile e veloce e anche per le principianti, non dovrebbero avere nessun problema perché dobbiamo lavorare solo dei rettangoli: due uno per il davanti e il dietro, e poi ancora due rettangoli le maniche ovviamente le maniche devono essere un pochino eh, più strette rispetto al davanti e al dietro ok quindi adesso faccio un po di maglie alte perché io vi faccio adesso solo un campione che il vestito già l'ho fatto quindi vi faccio il campione per vi spiego come eh, lavorare il punto e poi e voi decidete la vostra lunghezza e la larghezza perché poi dovete prendere la misura da spalla a spalla quindi man mano poi che lavorate lo provate oppure lavorate su diciamo su un'altra maglia che vi sta bene e, e quindi poi potete calcolare quanto um, la larghezza uh, da spalla a spalla ok quindi vado avanti e poi ci ritroviamo Eccomi qua, allora io per fare il mio campione ho, ho lavorato 20 maglie alte. Allora ho dimenticato di dire che noi non dobbiamo seguire un multiplo, quindi fate tante maglie alte, insomma, quanto ve ne servono per la vostra lunghezza. Ok, allora faccio 2 catenelle per iniziare giro il mio lavoro. Allora io inizio con 2 catenelle, non con 3 per iniziare con la prima maglia alta perché se inizio con 3 catenelle qui poi su bordi eh, la lavorazione è troppo morbida e larga quindi mi restano dei buchini e allora preferisco iniziare con 2 catenelle allora filo sull'uncinetto adesso dobbiamo lavorare all'interno proprio qui Uh, non so se questo è un punto a coste comunque dobbiamo lavorare inserisco l'uncinetto proprio qui nella stessa maglia dove ho iniziato le 3 catenelle così vado dietro al lavoro e rientro nella maglia accanto così prendo il filo e lavoro una maglia alta filo solo rientro qui dove ho appena lavorato la maglia alta rientro e rientro e cioè rientro con l'uncinetto nella maglia seguente in questa maniera prendo il filo e lavoro la maglia alta e ripeto quindi qui è dove ho lavorato la maglia alta vedete quindi rientro nella maglia e vado nella maglia seguente Rientro in questa maniera, così faccio rivedere. Quindi vado nella stessa maglia dove ho lavorato la maglia alta e vado nella maglia seguente in questa maniera, così prendo il filo e lavoro la maglia alta e continuo. Rientro nella stessa maglia dove ho appena lavorato la maglia alta e rientro nella maglia seguente. Così, e lavoro la maglia rientro nella stessa maglia e vado nella maglia seguente e lavoro la maglia alta continuo fino alla fine del giro vi faccio vedere il dritto del lavoro ecco lavorando in questa maniera si forma questa costina quindi quando poi dobbiamo lavorare dobbiamo lavorare questa costina il lavoro deve risultare sul rovescio quindi questo è il rovescio e questo è il dritto vi faccio rivedere allora, rientro nella stessa maglia dove ho appena lavorato la maglia alta, entro ed esco nella maglia seguente. Prendo il filo, maglia alta, così. Ok. quindi vado avanti fino alla fine del giro sono alla fine del giro adesso lavoro l'ultima maglia alta qui dove ho iniziato con le due catenelle quindi lavoro una maglia alta normale così inizio con 2 catenelle e giro il lavoro adesso dobbiamo lavorare delle maglie alte però dobbiamo prendere la costina dietro quindi qui abbiamo due costine quindi lavoro nella maglia o nella costina dietro prendo il filo e lavoro la maglia alta maglia seguente vado nella costina dietro prendo il filo e lavoro la maglia alta così punto semplicissimo. semplicissimo, però dà un bell'effetto. Ecco. Quindi noi stiamo lavorando in questa maniera, però poi il lavoro risulta così, in verticale. Quindi adesso, man mano che andiamo avanti, andiamo ad allargare il lavoro e quindi la lavorazione come dicevo è facile perché partiamo da una spalla per arrivare all'altra spalla in questa maniera ora io vado avanti con il giro poi vi faccio rivedere come iniziare di nuovo il primo giro quindi continuo a lavorare la costina dietro così ok quindi finisco il giro e poi iniziamo di nuovo il primo giro. Ecco, sto finendo il mio giro. Ho lavorato una maglia alta qui dove abbiamo le due catenelle. Adesso inizio ancora 2 catenelle e giro il lavoro. Adesso ricomincio a lavorare il primo giro. Quindi devo formare questa costina. Quando lavoriamo, dobbiamo formare questa costina. Il lavoro deve risultare dal rovescio. Allora, rientro qui dove ho appena fatto le catenelle, rientro e vado nella maglia seguente, rientro nella maglia così, prendo il filo e lavoro la maglia alta. Rientro nella stessa maglia dove ho appena lavorato la maglia alta, vado dietro al lavoro e rientro nella maglia seguente e lavoro la maglia alta. Così. ecco e quindi qui abbiamo la costina faccio rivedere qui dove ho appena lavorato la maglia rientro e vado nella maglia seguente prendo il filo scusatelo ho lasciato la maglia troppo larga quindi così Okay. finisco il giro vi faccio rivedere poi il secondo giro e poi potete andare avanti da sole ecco mi sono quasi alla fine del giro devo lavorare le ultime maglie e poi alla fine lavoro una maglia alta proprio qui nella maglia alta dove ho iniziato con le due catenelle 2 catenelle giro il lavoro e adesso lavoro le maglie proprio qui nella costina dietro quindi prendo il filo inserisco l'uncinetto e lavoro la maglia alta così Okay. quindi ripeto è un lavoro facilissimo una lavorazione molto molto facile e adatto anche per le principianti per chi ha iniziato da poco a lavorare all'uncinetto questo punto è veramente molto semplice allora adesso andate avanti con i vostri pannelli quindi lavorate il davanti e il dietro le due maniche poi ci ritroviamo per eh, diciamo per assemblare i pezzi a dopo eccomi qua allora io ho lavorato i miei due rettangoli ho messo anche dei marcapunti per adesso devo chiudere devo cucire i fianchi allora io ho iniziato con 90 maglie alte quindi 90 maglie alte 72 centimetri per 48 centimetri, quindi ho iniziato in lunghezza e ho lavorato così in larghezza fino ad arrivare a 48 centimetri. Qui adesso io chiudo, chiudo le spalle ho messo dritto con il dritto e ho i due rovesci così fuori quindi. Adesso vado a chiudere, vado a cucire. 4 motivi. 1 2 3 4. 1 2 3 e 4. Li metto uno sull'altro, così. E metto dei marcapunti. Quindi 1 2 3 e 4. Nel frattempo ho fatto anche le maniche ho iniziato la lavorazione in lunghezza quindi ho fatto 50 maglie uh, maglie alte quindi ho lavorato per 40 centimetri 40 per 38 ok quindi adesso chiudendo le spalle vado a cucire e poi vado a cucire anche le maniche 3 e 4. Allora 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Così, le righine, le, diciamo i punti delle costine, devono combaciare in questa maniera 3 e 4 che poi quando lo vado a cucire le devo sistemare bene, devono combaciare le costine uno con l'altro da il davanti al dietro. Allora uno così. E poi prendo la manica la piego in due, la riga deve essere in verticale. Quindi piego la mano manica e prendo il centro della manica. Che poi vado quando ho uscito qui la spalla con un marcapunti, metto qui il centro della manica e poi la vado a cucire tutto qui, tutto intorno allo scollo così ok quindi adesso vado, vado a cucire le spalle e i fianchi dopodiché ci ritroviamo eccomi qua allora cucita la spalla adesso vado a cucire anche la manica allora questa è una manica quindi le, le righe i motivi li, li metto sempre in verticale ho piegato la mia manica in due così e ho preso il centro della manica ho messo marcaponti adesso qui ho la cucitura quindi giro la mia manica sempre sul rovescio e vado a mettere qui uno spillo qua così che combacia con la cucitura allora per quanto riguarda l'apertura del braccio per la manica io ho lasciato 22 centimetri 22 e 22 da questa parte la mia manica è 20 centimetri quindi tiro leggermente così e metto gli spilli no, metto qua uno spillo così Metto qui e qui e anche dall'altra parte, quindi arrivo qui dove ho il marcapunti così. Quindi adesso vado a cucire questa parte. Ora, io l'ho detto altre volte, lo ripeto ancora. Io non so cucire molto bene, quindi non vi faccio vedere come cucio questa, come cucio la parte. Anche perché è una cosa che non so fare benissimo, quindi penso che non è il caso di far vedere come, come cucio. Ecco, allora cucita questa parte, poi vado a la mia manica in questa maniera allora prendo le due parti così e chiudo la manica e poi vado a cucire tutta questa parte della manica e poi cucio anche i fianchi faccio vedere mi dispiace che lo spazio è pochissimo allora vado a cucire tutto tutta questa parte dei fianchi e la manica e tutto intorno alla manica ok quindi ci ritroviamo quando abbiamo cucito le maniche e i fianchi allora voglio continuare la mia lavorazione con un nuovo filato della Mistrico Filate New Cincilla allora questo è un gomitolo da 100 grammi ed è 65 metri 100 microfibra è molto morbido io ho già usato questo filato nella mia giacca elegante eh, colore nero e quindi questa volta invece ho deciso di usare questo filato che è sfumato che è un po un grigio chiaro e scuro e penso che eh, su questo su questa lavorazione su questo filato diciamo che l'accoppiamento è veramente ottimo allora uso l'uncinetto del numero 7 e inizio quindi vado qui dove ho l'apertura del collo e vado proprio qui nell'angolo inserisco l'uncinetto il filo faccio un nodino ecco inizio con 2 catenelle maglia seguente maglia bassa maglia seguente maglia bassa lavoro tutte le maglie a maglia bassa così allora a chi non piace diciamo fare un co il collo in questa maniera può lasciare tranquillamente eh, diciamo lo scollo così a me questo filato piace tantissimo e quindi ho deciso di usarlo ok quindi vado avanti faccio lavoro tutto il giro e mi fermo qui dopodiché torno indietro quindi qui lascio aperto lavoro faccio dei giri di andata e ritorno ok ok allora vado avanti ci ritroviamo qui alla fine del giro Eccomi, sono arrivata alla fine del giro, quindi non vado a chiudere, lavoro 2 catenelle e giro il mio lavoro. Adesso lavoro una maglia alta nella maglia seguente, quindi con il dito sentite proprio la maglia, quindi entro e lavoro la maglia bassa vado nella maglia seguente lavoro una maglia bassa se diciamo il collo tende a stringere eh, nei giri lavorate due maglie basse nella stessa maglia quindi ogni tanto aumentate una maglia in modo che il collo si allarghi un po un pochino ok quindi ogni 4-5 maglie ha aumentato una maglia quindi vado nella maglia seguente maglia bassa maglia seguente maglia bassa rientro maglia bassa ora maglia bassa nella maglia seguente io tocco con le dita per sentire dove ho la maglia così E qui lavoro due maglie basse decidete adesso decidete quanto volete largo il vostro diciamo il vostro collo io adesso non lo so eh, per quanti centimetri andrò avanti allora io poi vi dirò i miei centimetri perché contando i giri eh, dovrei segnare i giri che faccio quindi ehm, diciamo mh, mi viene più facile dire quanti centimetri vado avanti ok quindi faccio ripeto faccio dei giri di andata e ritorno e non chiudo non chiudo oh, la il giro allora eccomi qua con il lavoro finito io ho lavorato il mio collo per 17 centimetri allora per fare il collo ho fatto anche le maniche però Questa è la scelta a chi piace, a chi no, quindi siete libere di non fare anche il bordo delle maniche. E per le maniche, ho lavorato 10 centimetri. Quindi, per le maniche e per il collo, io ho usato quasi due gomitoli, di due gomitoli, questo è quello che mi è rimasto del secondo. Ok, allora il collo. Ho lavorato per 17 centimetri e per quanto riguarda i polsini da 10 10 centimetri poi ho nascosto tutti i fili qui Io adesso lo metto nel manichino così vi faccio vedere come viene indossato qui eh, il bordo ehm, non ho fatto assolutamente niente però se eh, diciamo non vi piace in questa maniera potete fare un giro a maglia bassa però con un uncinetto di una misura più grande in modo che poi il bordo non stringe ok quindi fate un, una bordura molto semplice a maglia bassa allora io spero che questo progetto è stato diciamo di vostro gradimento che vi è piaciuto e eh, se è così fatemelo sapere nei commenti eh, spero che ho fatto cosa gradita anche per le persone che mi hanno chiesto una maglia molto semplice senza aumenti diminuzione eh, per le principianti ecco per le persone che hanno appena iniziato a lavorare all'uncinetto vi ripeto come ho iniziato il mio lavoro ho lavorato ho fatto le maglie, le maglie alte in verticale poi ho lavorato in larghezza quindi sono partita da una spalla fino ad arrivare all'altra spalla, ok è facilissima come lavorazione il punto è molto bello semplice e quindi fa la sua figura ok io vi ringrazio vi saluto e al prossimo tutorial un bacione a tutti ciao